Scannagliati Alessandro, 126.425, perché la dovevo ripetere 3-4 volte come mi fermavano, ormai matricola e dovevo dare il numero in tedesco. Io mi sono ricordato la mia, sebbene l'età che ho, perché me l'ho segnata nel cuore l'ho messa sui test che ho. Io ero di, di, nato a Muscate, però vivevo a Ponte Vecchio di Magenta, nella vallata diciamo, lungo il Ticino, che traversa tra Lombardia e Piemonte. Lì conoscevamo tutti, perché noi ragazzotti con usciamo di scuola, lei giravamo, lì c'erano tutti i boschi, ci nascondevamo. Facciamo quello che si vuole. Allora io a 17 anni non andavo più a scuola, però conoscevo tutti, e ero lì dall'ambiente, non sapevo. Conoscevo cascina per cascina. Ragazzi ragazze che, di, di, di paese, paese piccolo, ci conoscevamo tutti. E allora chi si dava da fare era, era di andare a recuperare armi per poterli passare ai partigiani. L'8 settembre, quando abbiamo sentito che tutti scappavano e, e vedevamo i militari che saltavano giù delle tre dotte, abbiamo capito che era, era l'ora di cominciare a, a fare qualcosa. Davamo via libera ai militari che scappavano, le, le dicevamo le cascine che dovevano andare, le davano da mangiare e le davano da lavorare. Perché erano tutti gente meridionali che scappavano, da, che venivano dalla Francia, da, da, da Torino, da, scappavano perché l'8 settembre l'ordine di Badoglio di abbandonare tutto, ha abbandonato. E lì il primo lavoro quando arrivava il treno che si fermava perché i binari lì erano tutti interlocati dei bombardamenti che facevano gli americani cosa facevano? Venivano giù con il fucile in spalla, ancora in divisa, allora noi non le facevamo andare più, gli dicevamo buttate via tutto, via, svestitevi, date nelle case a cercare i vestiti per salvare questi poveri cristi che dove andavano. Come arrivavano a Magento o a Milano, i tedeschi erano pronti a aspettarli e li mettevano sui stradotti. Uno diceva, sono cattanea, ma dove vai? Se vai a Magento, a Milano, ti bloccano subito e ti portano via. Vai lì a lavorare, lì c'è la cascina, vai lì e dici, mi manda il sandro, mi manda il prestinè. Per gli dici, mi manda il prestinè. E allora noi recuperavamo tutte queste armi e si nascondevano dentro nei fienili o, o nelle cascine perché lì nella zona della volata del Ticino è piena di cascine ancora adesso ce n'è però allora ce n'era molto molto di più e allora noi ragazzotti qualcuno ci ha lasciato la pelle perché per esempio un certo perego ha aperto una bomba a mano e è saltato per aria Eravamo giovani, inesperti di armi, però i fucili e qualche mitragliatrice riuscivamo a recuperare. Che poi per soprannome eravamo tutti un nome di battaglia. Io, per esempio, il mio nome di battaglia era Furia, perché ero furioso. Ero uno che non stavo fermo per niente. Quando avevo in mano un'arma dovevo consegnarlo. O se potevo l'adoperavo. Lo, lo spirito mio era contro i tedeschi e specialmente non parliamo dei fascisti che sono quelli che c'erano massacrati. Mia madre è morta in quel periodo lì della guerra. Ha avuto l'ultima bambina ed è rimasta... Mio padre era contadino però ha avuto anche il negozio di panettiere che il panettiere non viveva solo col, col pane e allora faceva da contadino aveva il terreno e lavorava il, il terreno ero un socialista vero, nato, nascosta e ne ha fatto lui parlava di socialismo allora io seguivo il socialismo ero... però dopo sono iscritto alla cellula Porcelli di Piazzale Corvetto sono iscritto al partito comunista diciamo allora, cinque sorelle e io sei, eravamo in sei, però cinque femmine. Era, una di queste era quella che mi teneva in contatto perché, dopo l'8 settembre, c'è stato chi che ci ha detto che le armi le ho nascoste io, e, e volevano prendermi per sapere dove erano queste armi. E ovviamente io. Ho cercato di non andare più a casa e ho fatto un anno in giro per, per le cascine anch'io di nascondermi via. Fino a che sono arrivato a Milano in piazzale Corvetto. In piazzale Corvetto avevo una, un conoscente, un certo Boselli, che era di Chignolo Po, e aveva il panificio. Allora lui sapeva che io facevo il panettiere e mi tenevo lì. Ma sottonome, non che il mio cognome niente, sottonome mi manda il motta, lo chiamavo Manda il motta. Mota era mio zio che faceva il panettiere anche lui allora, ma era già in pensione, era già era vecchio. E allora come sono andato lì e fa il panettiere? Va bene. Piazzale Corvetto c'era una caserma di tedeschi, le scuole che c'erano lì erano tutte occupate dai tedeschi. Entravo dentro io col furgone a portare, però sotto sottonome, non è che andavo col mio nome perché la paura che ero ricercato mi ha detto tu le dici molta, tuo zio è prevenuto qui e va, vai avanti col suo nome e ho messo la fascia, ma non era mia, era quella di mio zio che entravo col furgone a portare il pane ai tedeschi, il pane nero lì che che volevano loro e passavamo tramite la mensa a portare il pane, no? Nel portare il pane vedevamo delle armi abbandonate, magari prendevano quelle machine pistole lì li buttavano là sul tavolo, se le fregavano anche loro si... e allora nel passare via la infilavamo dentro, la sgrifavo <ride> e la infilavo in in nel furgoncino e andavo, andavo, prima di entrare in negozio per non far capire al proprietario che era questo Boselli nascondevo l'alba, lì c'erano tutti i giardini allora non c'erano i fabbricati che c'erano adesso lì erano tutti i giardini e ortaggi. la nascondevo lì poi di sera quando era un po' buio me la portavo via e andavo a finire su a andavo tramite Altra gente che la portavano lì a questa trattoria del Moro, a Chignolo un Po, consegnavano le armi. Poi, dopo, ho saputo che hanno fucilato due dei miei amici che erano i codecà di San Giuliano Milanese. E Quando ho saputo quello, mi sono tremolizzato un po'. Però eh, era, sapevamo quello che, che, che facevamo ero in collegamento col dottor Porcelli che era uno della, dei partigiani diciamo, di Milano che teneva l'organizzazione a Milano. E lì, mi posso, dato che io sedo, avevo una fascia di rotte per circolare, perché allora ci fermavano la UMPA e non la UMPA, ci fermavano allora con questa fascia non mi fermavano questo qui si è fidato dice, dato che te puoi circolare con la bicicletta di notte mi mandava a Chignolo Po andavamo via alla sera, tardi e tornavamo al mattino quando si riusciva perché col bicicletone, il biciclettone di palitieri allora si pedalava, strade di campagna se era possibile perché se si facevano le vie normali eh, trovavamo i tedeschi o i fascisti che ci fermavano ci fermavano e si trovavano le armi, ci fucilavano A Chignolo Po andavamo c'era una, una vecchia trattoria che era chiamata la Trattoria del Moro che era ai piedi, diciamo, della de, de, de montagna e noi le consegniamo lì lui aveva i suoi collegamenti per consegnare le armi. Ci dava da mangiare, deve... state qui che adesso arriva una persona che le portava lì. C'era un'altra persona che noi non conoscevamo, cioè conoscevamo che si chiamava Albertini o lo chiamavano secondo il nome che le avevano dato. Allora il padre li consegnavamo fino al suo a sua non potevamo andare perché c'erano tutti i cordoni dei tedeschi che ci bloccavano e lì ci prendevano con le armi allora li consegnavamo a lui a lui a sua volta li, li, li faceva arrivare ai partigiani di Zavatarello che poi ci indicava questo qui del, del Moro che diceva adesso andate giù, andate giù di qui, no, andate giù di là perché se andate giù verso Sant'Angelo vi fermano andate giù dalla parte opposta, da San Colombano delle volte ci perdevamo, che noi stavamo fuori magari due giorni senza andare a casa noi per armarsi l'unica via era quella lì perché anche in montagna, mi diceva lì il nipote di Pertini che hanno fatto diversi lanci però le armi devono finire giù nella vallata e là c'erano i tedeschi pronti che, che scendevi che ti facevano fuori. Allora dovevamo cercare di, di infilarli da, noi, da terra, diciamo. Ah, C'è stato qualche giorno, diceva, sei andato lì, in quella panetteria, lì trafficano armi. Io ho dovuto scappare da casa, ho dovuto scappare di lì perché c'era stato quello che ci ha detto che recuperavamo le armi. Allora ho preso l'occasione, che era passato quasi un anno, dall'8 settembre. A ottobre ho deciso di andare a prendermi dei vestiti, di potermi coprire. Ho detto prendo a piedi, col trenino, vado a Bettegrasso e poi a piedi vado a Magenta. E ho fatto tutto quel, quel viaggio lì. Nell'andare a casa si vede che qualcuno mi ha riconosciuto. Non ero ancora arrivato in casa, che, a levare la giubba, circondata la casa, mio padre gli, gli dice stai qui, stai qui fermo, non uscire. Perché era la paura che andavo fuori, che mi sparavano, perché lui sapeva che ero ricercato. Mi ha fatto sedere, sono arrivati dentro, Tu alzati via, mi conoscevano erano tutti gente del paese, fascisti del paese, mi portarono subito via a San Vittorio. Quando mi hanno preso nessuna emozione, come adesso. Era la mia fede che mi portava alla liberazione dell'Italia. Non volevo più la guerra praticamente. Chi è che vuole una guerra? Io lo rifiutavo, e rifiutavo tutta la masnata di, di, di gente che per niente se uno faceva un fiato, eh, gli spaccavano la testa alle legnate. Tutto lì, cioè, oh, essere liberi. Il carcere, niente, quando mi hanno portato lì, mi hanno interrogato. Eh, loro volevano sapere dove erano le armi, ma io le armi le avevo già fatte sparire là, da, da un anno. A San Vittorio ho fatto il panettiere, cioè, ma non sapevano che facevo il panettiere, lì avevano un forno e per 7-8 giorni ho riuscito a fare il pane e, e portare sul pane ai compagni che sapevo che era in cielo. Poi mi arrivò furia, porto sul pane. Uno si chiamava Gesù, l'altro è... secondo il nome di battaglia, allora te sei io, sì sì sono io dalla GAP. Qui c'è uno che è stato preso in montagna, dice, è come quando hanno fucilato il professore Ravoletta. Qui c'è quelli che sono destinati a morire. C'era per esempio il, il, il Ravizza li conoscevo benissimo perché abitavano lì al Musoncino di Piazzale Corvetto a Milano. E cioè, se quello che mandava sulla roba, sapevano tutto loro, sapevano più loro che io. Perché si trasmettevamo dentro, nel carcere era una repubblica. E allora tutti quanti.. Mi si prenotavano, portassero un filo vicino anche per me. Andavo solo il quarto raggio, il terzo raggio, girava per tutto col secondino. Ce ne andavo anche a lui. <ride> Era un italiano, abitava in via Porta Ticinese. Abitava, e lui faceva il secondino e mi scompagnava giù a aprire il forno. E... Allora tiravo giù qualche compagno a aiutare a fare il pane, ma è che sono rimasto poco tempo, ma non ho scoperto subito. Si vede che qualcuno non ce l'ho dato, ha fatto la spia, le prestirei che la porta sul pane. Senz'altro e quel maresciallo lì che comandava il Vittore, aveva un braccio di legno, ma ci aveva un cane che mi ha dato tante di quelle morseccate nella schiena e lui mi doveva buttare in mezzo al cortile e il cane addosso ancora legnate da orbi in mezzo al cortile mi ha fatto girare un'ora finché sono svenuto completamente che, che i ragazzini mi hanno portato nella cella mezzo morto diciamo, dalle botte che mi hanno dato Insomma, ho mantenuto un'ora in mezzo al piazzale, che hanno visto tutti i caglieri quadrati, Era tutto un sangue, perché dovevo buttarmi in mezzo alla gaia, se lo cane mi, mi saltava addosso. Di lì sono andato in cella, dopo due giorni c'è stata la trasferta che mi hanno mandato a Bolzano abbiamo fatto sosta al carcere di Brescia ma lì ci hanno fatto scendere dal pullman Sono venuti, è venuto il Fabulo a mettere tutte le catene perché eravamo seduti ma con le catene alle gambe sul pullman perché sul pullman c'era solo uno di dietro e uno in gabina della SS tedesca tedeschi proprio che poi non erano pensò che neanche loro perché parlavano bene l'italiano perché, dice, perché si è rotto per esempio i freni, non frenava più andando giù a Bolzano state fermi, eh, non muovete perché se vi muovete andiamo contro le rocce e noi invece facevamo posto da contro le rocce che si sfasciava lo spirito c'era ma mancavano le forze eh. quando siamo arrivati a Bolzano arrivavano altre zone dei pullman, con su altri prigionieri. E hanno portato questo maresciallo della SS italiana. E l'ho riconosciuto perché veniva a fare i ristrellamenti nella mia zona. Ha capito? E vedo conosciuto, cioè visto quando veniva con il motocarico sulla mitragliatrice. Io li vedevo, ma lui non conosceva mai, ma io conoscevo lui perché l'ho visto. E allora, sapendo che il dottor Leoni era del comitato, ci ho detto, dottore, dottore, no, l'ho già visto e veniva su anche nella mia zona, quel foro avuto lì, è un italiano. Ho detto, sentiamo che perché andava nelle case a portare via quei poveri ragazzi vogliamo sentire, l'abbiamo mezzo interrogato, diciamo, che poi non le abbiamo fatto niente, neanche un grafico, niente, l'avevano messo dentro con noi perché questo qui gli dava tutti i dati, che erano i partigiani e no, e mattino con la SS1, 2, 3 eravamo in 12 e a mano che ci segnalava ci hanno portato alla cella di rigore. Messi su uno sgabello legati, dopo che mi hanno legato lo sgabello non riuscirono riuscito più a slegarmi, hanno tirato me e sgabello in cella e mi hanno buttato là in dodici in una piccola cella come, come bestie, delle botte che ci sono andate. Fino a che non eri svenuto le due tedeschi, che poi non erano tedeschi, erano ucraini. Che comandavano le cellule di rigore. Lì ho mandato tanti di quelle legnate che, che sono svenuto. Mi sono svegliato in cella con questo dottore, che era tutto massacrato anche lui prima di me. Lui era bel grande e grosso, sono spaccato tutta la schiena, usciva sangue e materia dalla schiena perché se facciamo una cosa così la facciamo fuori piccolamente. Di lì la prima tradotta mi hanno mandato a Mauthausen. Si siamo caricati sul mattino, presto, siamo arrivati che era la sera tardi e, e, e lì ci hanno staccato il vagone, lì a lì, ci hanno, hanno tenuto lì tutta la... La, la notte lì e poi al mattino a piedi fino a Matausa da, da lì a Matausa c'è un bel pezzo di strada eh? tutto a piedi su per la collina perché Matausa si trova in alto L'abbiamo abbiamo fatto tutto a piedi fino a su Entrati là ci hanno fatto la, tutta la doccia spogliati dei nostri vestiti ci hanno dato la solita camicia lì, in pieno inverno, nudi, in mezzo al cortile. Eh, e di lì ci hanno segnato la baracca. Però prima di assegnarci la baracca ci hanno interrogato ancora e volevano sapere il motivo. Io se dicevo sempre che non sapevo niente. Cioè, eh. Comunque lì di botte non me ne ha dato. Hanno detto che, che facevo il panettino e va bene. Eh, io devo dire quello che facevo, facevo il panettiere e mi hanno preso, eh, loro dicevano, eh, parlavano in tedesco ma io non capivo niente e di lì mi hanno assegnato la baracca 20, la baracca 20 mi hanno passato la baracca 13, la baracca 13, dico come mai di là mi hanno passato e mi hanno dato un filone di pane ero tre giorni che tra le tre dote a piedi e su, tre giorni che non si mangiava niente. Mi ha dato un filone di pane. Poi ho detto, qui siamo posti un filone di pane così. Allora ero messo bene anche di carragione e poi neanche 18 anni eh, le gambe andavano, che correvano. E mi ha detto, viene assegnato. Al forno, o quali forni? io ho convinto che erano nel forno da fare il pane, eh, che siamo a posto. Ho preso il pane e l'ho regalato a tutti perché adesso, tanto quando a fare il pane, me lo faccio io quello buono. Arrivo là, trovo un triestino, tre volte alto me. Italiano, sì, sono italiano, parlo in italiano. Mi hanno detto che sei Triestino, sì sono di Trieste, e cosa facciamo? Niente, al mattino alle 5 sveglia, dalla baracca, qui abbiamo il nostro attrezzo, una barella, una portantina, e di lì dovevamo fare tutto il campo di concentramento e sempre di corsa con sta barella perché se ti fermavi e erano ragnati. Snell, snell! come se vado oh. a passare, snail, snail. da covere, sempre di corsa. Questo qui me l'hanno fatto loro, col calcio del, del fucile, mi ha spaccato tutto il naso. Allora lì non c'era da andare del dottore, c'era da medicarsi da soli, quello che si poteva fare. Ed è tutte le mattine alle 5, sveglia cinque, quattro mezzo, cinque, veniva là, quello là con il bastone in mano che poi tutti quanti non erano tedeschi, perché anche i capi Stuga non erano tedeschi, erano tutti delinquenti che muravano nelle galere, nell'Ucraina e via, tutta quella gente Vivano là, oh, spavio, oh. io, questa barella, cominciamo dalla baracca numero uno fino a a girare alla venti al campo russo, lo chiamavano il campo russo, dove mettevano tutti quelli che... e lì avanti e dietro a portare, perché i crematori erano vicino dove c'erano le cucine, c'erano diciamo, i bagni dove arrivavano i prigionieri che li svestivano completamente, gli davano la, la, la loro tutta, poi c'erano le cucine e poi c'erano i forni crema, due forni crematori. Noi li scaricavamo, là fuori c'era la catasta e lì c'erano quelli addetti che li buttavano sul carrello e andavano ai forni. Quando erano morti, nei, nei, nei, diciamo, nelle baracche, i prigionieri stessi li buttavano fuori, che poi arrivavamo là e ancora i poverini aprivano la bocca. Non erano morti, morti. All'altra parte che dovevamo fare? Qualche volta ci mandavano giù, quando si fermavano in forno, ci mandavano giù noi barellisti, diciamo, con, con la badile, a tirare solo la cenere, la, la porcheria che c'era per terra li mettevamo nei bidoni ma noi non è che li informavamo e solo mi hanno fatto un bel dispetto sapevo che facevo il panettere mi hanno messo allora. noi l'abbiamo sentito il 25 aprile che dicevano che sono venuti giù e allora ho cominciato a pensare a allora Pertini si è mosso, perché io continuavo a dare fuoco al nipote di Pertini, dicevo «Giglio del E qui la, continuano a ammazzare gli italiani, con la gente lì. Se l'hanno addosso con gli italiani. Ma fino a che non c'era l'ordine preciso non si poteva muoversi. E dicevo, «Non vi preoccupate!» «Eh, ma hai detto che quando sono partiti...» Da, da Brescia, che lungo la strada troviamo i partigiani che attaccheranno il Purva. Se vi dicevo che ci portavano qui, voi eh, crollavate. Ero io che davo forza a loro. Per esempio l'ultimo giorno ero con la barella, eh. mi vedo arrivare dentro una camionetta, vedo soltar giù, due americani quelle blindate piccole, no? Proprio quella lì è entrata per prima. Poi ho visto in su di l'avvocato Maris, allora non era avvocato, di corsa con un mitra e spalla. Di corsa è, è, è saltato dentro una finestra per, non, per nascondere il mitra, che lui era giù a Gusel. L'ultimo giorno è riuscito a scoprire. All è venuto su convinto di trovare... Invece niente, c'era un morto per terra, all'entrata, in divisa, ancora dall'SS. ma non lo saputo, non siamo neanche andati vicino, perché come passavamo con la, la Barella con su morto, è venuto questa camionetta, come ci ha visti, ha visto me, sono stato giù mi ha preso e ho cominciato a piangere poi come ho fatto io mi sono trovato la libertà lì davanti nel campo abbiamo saputo che l'Italia era libera il 5 maggio che erano entrati già loro il 4 maggio era entrata questa camionetta è entrata il giorno prima poi vedevamo fuori da, da, da dove c'erano i reticolati con, con, con la tensione elettrica dentro, già sfondati, perché c'erano già eh, i russi che come hanno sentito che venivano avanti i suoi compagni, hanno sfondato subito, eh, sulle gabine non abbiamo più visto i tedeschi con la mitragliatrice abbiamo capito, però la, la verma che è rimasta fino, fino all'ultimo, fino a che è arrivato tutti gli americani, perché quando è entrata la camionetta c'era ancora la verma, però era là col bastone di legno in testa, non facevano niente e, e la catastro di morti. Era una cosa spaventosa di vedere. è venuto giusto un ufficiale americano a fotografare tutti i morti, la catastrofe che c'era e dopo mi ha mandato uno scavatore fuori del recinto, cominciare a scavarli per metterli la dentro. ma allora io non ho visto più niente, mi hanno portato allo smestamento per, per decifrare chi eravamo e non eravamo e gli sono svenuto e mi hanno portato in ospedale a Gerizau in Svizzera ma ormai ero spacciato diciamo, ero sfinito di lì ho fatto tre mesi all'ospedale a Gerizau in Svizzera fino a che mi sono ripreso bene perché ero diventato 28 kg di 70 erotiche ero. Avevo il foglio di via dalla Svizzera, dalla, dalla Croce Rossa Internazionale, con quel foglio lì, ci hanno portato il loro campo di smistamento a Varese, a Varese hanno preso tutti i dati, mi hanno dato il biglietto per andare a casa. Ma ho trovato, mamma è le sorelle, tutte abbandonate, perché dovevamo il panificio qui a Milano, che aveva preso il mio zio bombardato, non c'era più niente. Ho voluto rifarmi tutto da capo, rifarmi la vita. La volontà di lavorare e di essere onesto, ho ricominciato la vita. Ho sposato. Mia moglie, che è anche lei del, del mestiere, e siamo andati avanti a fare un panificio, poi l'altro panificio, mi sono sempre dato da fare. E ancora adesso, cioè i nipoti che sono appassionati vanno avanti loro.